Ciao, se vuoi aiutare il canale a crescere e migliorare il nostro servizio, puoi cliccare sul link che trovi in descrizione dei video caricati. Costa una piccola donazione, anche solo un caffè. Grazie e buona visione! Carissimi, oggi e questa puntata in chiaro, è una puntata che, come spesso succede, visto che la Bibbia non è fatta a compartimenti stagni, tantomeno la teologia, ci sono delle argomentazioni, nelle nostre playlist, Soteriologia, Angelologia, Gesù Maestro di Israele e altre. Bene, oggi abbiamo una convergenza, come quando si arriva in stazione dei treni, no? E a un certo punto gli scambi si intrecciano e si arriva in un punto nodale. Matteo, Vangelo di Matteo. Siamo al um, capitolo 16 e siamo in quello che viene definita la eh, prima profezia di Cristo sulla propria passione, morte e resurrezione. Allora, toccheremo tanti temi, tanti temi di, appunto, angelologia, soteriologia, e cristologia, ovviamente, Gesù maestro, le alakhot di Gesù, eccetera. E forse, forse, se stiamo ben attenti, riusciremo a rispondere a qualche domanda, ma soprattutto a una, soprattutto una eh, il discorso del regno e di una profezia che Gesù fa, è che in tutti i manuali potete andare a vederli tutti almeno io posso dire di aver frequentato quelli ovviamente in italiano, in inglese e in spagnolo. E... Francese andiamo molto male, tedesco assolutamente zero. E, eh, vabbè. e quindi mh, Bonari sfida andate a vedere e difficilmente troverete questo tipo di collegamento. Perché dico così? Non perché. Abbiamo particolari virtù, ma perché prendendo sul, sul serio il testo e conoscendo approfonditamente, credo, l'ambiente dell'epoca, l'ambiente giudaico del medio giudaismo dell'epoca, un po' di luce l'abbiamo. Gesù sta per dare, arriviamo al punto, Gesù sta per dare l'antefatto, sta apertamente dicendo, versetto 21, da allora cominciò Gesù a mostrare ai discepoli che era necessario a lui, cioè era a lui, necessario non c'è in greco, va bene, eh, andare a Gerusalemme e soffrire molte cose da parte degli uomini, dei sommi degli anziani, dei presbiteri e dei sommi sacerdoti e, dei, e degli scrivi, quindi sapeva che i presbiteri, cioè gli anziani, i sommi sacerdoti e scrivi, i sommi sacerdoti poi è un assurdo perché voi capite che il sommo sacerdote biblicamente doveva avere la nomina perpetua vita, insomma fino alla morte e poi è morto, il coengadò se ne faceva un altro. Bene, con i romani invece purtroppo eh, loro ne facevano nominare praticamente in una maniera politicamente coercitiva uno tutti gli anni e quindi si potevano di loro chiaramente, di loro placet, di loro, di loro gradimento e quindi si garantivano la maggioranza politica all'interno della grande assemblea dei grandi sineri. E il terzo giorno risorgere. Attenzione perché adesso qui entriamo in, nella, nel primo grande macro-argomento che però teniamo in chiaro, però nella playlist lo troverete in demonologia. Avendo preso con sé lui, Pietro, il Pietro, il Pietro avendo preso con sé lui, cominciò a rimproverarlo dicendo, cioè Pietro rimprovera Gesù dicendo, sia misericordioso con te o oh Signore. Ovviamente il soggetto sottinteso è Dio sia misericordioso, cioè non ti accada questa cosa. Però vedete, lo rimprovera usando parole buone, parole di religione, parole di fede, perché dice eh, Ilios no? sia misericordioso con te soggetto, ripeto, sottinteso, è Dio, il Padre, noi diremmo, no? O Signore, vocativo, chi è, no? O Signore. Non affatto sarà così per te, a te. Cioè, Pietro sta cercando di rafforzare nella fede, confortare Gesù, rafforzarlo nella fede. Essendo uomo, Pietro poteva pensare che Gesù avesse la fede come virtù logale, diremmo noi, no? E allora essendosi voltato, non si sa se fisicamente o voltato interiormente, disse a Pietro, vieni dietro di me, Satana. E eh, qui ci dobbiamo fermare. Guardate che è la stessa frase che dirà il versetto dopo quando dice chi vuole venire dietro di me. Cioè è la, è la stessa costruzione sintattica per il discepolato. Allora, cosa gli dice? Dice, vieni dietro di me, Satana. Allora, Satana non è nome proprio di demone, È un ufficio. Chiunque occupi quell'ufficio, cioè di Satana. Ostacolare l'opera di Dio, automaticamente è un Satana. In questo caso è Pietro. Lo ha, va de retro Satana. Non è così. Seguimi. Seguimi Satana. Perché sono convinto di questo? Prima perché lo dice il testo greco e su questo basta un ragazzino di quarta ginnasio che, che ve lo può confermare. Ma la cosa ehm, interessante è che il versetto dopo dice se qualcuno quindi viene dietro di me e poi dà, e vedremo le ala cot, rinneghi se stesso, dopo vedremo. Fermiamoci qua, allora, vieni dietro di me, Satana. Perché lo chiama così? Semplice, anche se gli ha detto misericordioso sia Dio usando parole giuste quello che a Gesù non andava era il modo di pensare infatti, e di credere. Infatti dice, tu sei per me inciampo, perché gli aveva appena detto a loro apertamente apertamente, che era necessario, era conveniente per loro questa passione morte e risurrezione, questa sofferenza e la risurrezione, dice tu mi sei inciampo. infatti Satan vuol dire metterti, mettere l'inciampo, ostacolare. Perché? Non perché sei cattivo, perché sei presunto... No, perché tu pensi, non riesci a pensare le cose di Dio. Ma, le, ma pensi le cose degli uomini. cioè Non la pensi come Dio, ma pensi come gli uomini. E un uomo, buono, religioso, misericordioso, eh, amico, eccetera, ti accarezza, ti consola e ti liscia il pelo, potremmo dire. E non è questo l'ottica, il modo di ragionare da parte di Dio. E quindi per dare forza a questo discorso, che non è un discorso di censura, è un discorso di sequela, è un imperativo, allora Gesù disse ai suoi discepoli, se qualcuno vuole, stessa frase di prima, vieni dietro di me, rinneghi se stesso, Cioè, non deve dire le mie idee non possono essere le idee di Dio, qualunque sia. E guardate che il verbo qui usato in greco è fortissimo. Rinnego, rinnegare qui significa proprio avere il disprezzo eh, consolidato del proprio modo di pensare. Poi prenda la croce, che non è una disgrazia, e qui siamo in Gesù maestro, qui siamo nei comandi di Gesù, se qualcuno vuol venire allora faccia questo proprio, è, è, è un imperativo abbia orrore del proprio modo di pensare, anche se religioso. Cominci ad aprirsi, a pensare che Dio può avere e sicuramente ha un'altra ottica. Prenda la sua croce, vuol dire accetti quindi, dopo aver fatto questa opera, di prendere anche la croce perché, ed è evidente che se tu ragioni come Dio e non come gli uomini, anche nelle virtù, in tutto quello che volete perché Pietro era stato gentilissimo perché gli ha detto sia misericordioso con te che non ti accadrà questo, mai ma che Dio ti protegga questo non era un modo di discepolo di Gesù di ragionare di modo di Dio di ragionare e quindi ti metti contro il mondo e quindi è ogni giorno una croce è come il salmone quando va controcorrente però va, va poi a a realizzare il piano divino della natura pur andando controcorrente e mi segua prima rinunci e poi segui perché se non rinunci come Pietro e lo segui ti becchi del Satan cioè dell'ostacolatore dell'opera di Dio anche se tu vuoi fare proprio il contrario anzi vuoi fare l'opera di Dio invece no e poi dice c'è cioè quel famoso Gar no? così Os cioè nello stesso modo Os Gar infatti e guardate che il Gar è molto importante nella Bibbia perché il Vangelo di Marco, la prima chiusa di Marco, ah, a proposito, a proposito eh, il brano parallelo di Marco è identico a questo come conseguenzialità, eh? identico, preciso. Quindi è un fatto storicamente accertato, talmente inquietante, al quale poi dedichiamo un video open. Eh, chi infatti voglia salvare la propria vita, la vita di lui, la perderà. Cioè sta dicendo Pietro, se continui a ragionare così, ti perdi. Non sta parlando di inferno, purgatorio e paradiso, eh? Perdersi vuol dire fallire tutta la tua vita. Come l'arco quando fallisce perché c'ha la scocca che, che balla, no? E non riesce perché la freccia fa un metro. Ecco. Ma chi perde la vita, cioè il ragionamento, perde la propria, la propria persona, la psiche, cioè la psiche, che qui sarebbe anima chiaramente, però facendo eh, il passaggio sul fatto che nella, nella, nella lingua ebraica il eh, nefesh è la persona intera, quindi chi perderà, quindi chi fallirà il modo di ragionare del mondo, due negazioni un positivo, allora il modo di ragionare del mondo è un negativo, il fallimento è un negativo, due negativi danno un positivo, a causa mia, a causa mia cioè di tutta la mia persona, ma anche di tutto quello che io faccio, perché il contesto è sempre, io devo andare a soffrire e, e a risorgere, la troverà. E il fatto che la trovi vuol dire che non ce l'hai, la trovi. Se la, perdi, se la vuoi mantenere, la perdi. Se la perdi, la trovi. È qualcosa che la si acquisisce in cammino. e poi ci, sarebbe, ci sarebbero gli ultimi versetti che aprir, aprono un'altra problematica e dobbiamo affrontarla. chi infatti utilità avrà un uomo se il mondo intero guadagna perché è secondo le logiche del mondo anche buone a volte no ma danneggia danneggia la propria vita e sempre l'altra domanda è sempre retorica o cosa darà un uomo in cambio della propria vita, cioè della propria persona? E adesso qui entriamo nell'altro argomento di soteriologia, che poi in soteriologia lo guarderemo molto bene, virgola per virgola, però già questo ci dovrebbe fare aprire la, la, la, la, la, la, la nostra mente, perché qui dice... Versetto 27 in maniera enfatica sta infatti per venire il figlio dell'uomo nella gloria del, di suo padre perché il Barnashah era considerato nella, nei trattati talmudici l'esser eh, tetagramma cioè il tetagramma giovane rispetto al tetagramma vecchio questa era una loro idea cioè lo stesso Dio che però si manifestava eh, in maniera somatica queste sono figure apocalittiche che... Vabbè, lasciamo stare. Comunque sta per arrivare figlio dell'uomo. Ecco. Con i suoi angeli addirittura. Con i suoi angeli. E poi è il versetto 28 che lascia tutti i commentatori a bocca aperta. Se non lo colleghiamo, come fa Marco, nella conseguenzialità spazio-tempo identica, quindi non ci sono cesure redazionali, dice a questo punto... Cesure? Non raccordi, cesure. Dice... Amen dico a voi che ci sono qui alcuni, o meglio, cioè, stan, che stanno qui con noi, che non gusteranno per nulla la morte, si parla proprio di morte fisica, non è la morte spirituale, perché sta parlando ai discepoli, finché vedranno, finché avranno visto il Barnashah venire nel suo regno. E poi come Marco, lo dico per, per concludere, e dopo due giorni prende con sé Pietro, Giacomo e Giovanni, no, I Javerim, e se ne va sul monte della Trasfigurazione, Sinai. Se fosse un, il, il, il regno, il regno, il regno, se il, il, il regno, il suo regno, il regno di lui, fosse. Tutta quella cosa che noi, eh, in maniera, non noi, noi, in generale, la nostra cultura, nel nostro, nella nostra mentalità, è qualcosa che deve venire, che eh, poi però dopo dice che Gesù dice no, c'è già dentro di voi, oppure presso di voi. Cioè, cioè, se non capiamo, e qui siamo in piena teologia, che nel mondo giudaico te, questa terminologia è plurivalente, ha più settori. La Malkutashamaima è fare i mitzvot, accettare il gioco del regno, accettare il regno è il suo gioco. È anche vero che il regno è una nuova umanità, in un ehm, nuovo cosmo completamente rigenerato dalla, dalla nuova creazione. No? L'unico versetto di Matteo, vi ricordate, Matteo 19, no, appare in Genesi. Il, il regno è qualcosa di spirituale, ma è anche qualcosa di reale, insieme perché. Nell'antropologia ebraica, spirito, anima e corpo, un tutt'uno, col Messia che regna, che si intronizza a Gerusalemme, e sarà una cosa determinata, finita, no? C'è anche un aspetto addirittura escatologico. Poi il regno dei cieli non vuol dire regno nei cieli, vuol dire il regno che, e quindi tutte le regole, tutte le funzioni, tutto l'organigramma di Dio, con il Cristo intronizzato nella gloria, che verrà con gli angeli santi l'ultimo giorno, e di nuovo verrà nel gloria giudicare i vivi e morti. Se fosse così Gesù, questa roba ha, ha detto una profezia errata. E allora per far capire un'ennesima dimensione del regno, e Marco è perfettamente fedele a Matteo, o Matteo fedele a Marco, secondo molti biblisti, cosa succede? Che dopo due giorni, tre di loro, Pietro, Giacomo e Giovanni, vanno con lui e, a, a, e vedono l'attività. Trasfigurazione, cioè la metamorfosi in greco, del suo corpo c'è la sua gloria, c'è quella buco spazio-temporale. Incredibile perché spunta Mosè in carne ed ossa che parla con Gesù, della dipartita di Gesù, cosa che aveva detto due giorni prima Pietro. E dall'altra parte c'è Elia Unavì. Allora, se per Elia una vita, sappiamo che è vivo, quindi non crea problemi la sua presenza fisica, eh, Mosè sì, Mosè sì perché non c'è l'anima di Mosè, è proprio Mosè, però allora cos'è successo? Nello stesso luogo in cui in Esodo Mosè vede passare la cristofania e nello stesso luogo che 600-700 anni dopo, Elia, con quale Elia ebbe questa, questa cristofania, questo Cristo, ebbe il dialogo e, e lì si coprì il volto perché Dio non era nell'uragano, non era nel vento, ma era nel, nello zefiro, no? Nella, dello spirito. Realmente. E molto probabilmente era lo stesso luogo di Pietro, Giacomo e Giovanni, perché il Monte Santo è quello. E concludo. Allora, la prima cosa è non pensare che il regno di Dio sia solo, solo, il paradiso, perché se no Metà della Bibbia è sbagliata e non è possibile, Gesù non può fallire, dice in verità vi dico, a me vi dico che tra alcuni di voi nessuno gusterà la morte fino a quando non vedrà arrivare il Barnashah, e chi l'ha visto? Nessuno, nessuno, nella gloria con gli angeli, addirittura gli angeli. Allora Gesù è sbagliato? Ovviamente no, perché la Bibbia stessa dice, corrisposta dal brano parallelo di Marco, che due giorni dopo questi, porta tre persone e poi a queste tre persone dice di non dirlo fino a quando non sarà risorto dai morti li stava consolando li stava confortando perché avrebbero visto il Barnashah massacrato massacrato inchiodato morto lui il re della vita bene sono contento di averla fatta in chiaro perché così almeno eh, queste tre convergenze di Gesù Maestro, dell'angelologia e della demonologia, perché abbiamo visto che Satana allora può essere anche un uomo, e non, non, credetemi, verificate, vedete, e, e, e poi eh, ovviamente la soteriologia, quindi angelologia, soteriologia, Gesù Maestro, ecco sono questi tre, Canali che si sono trovati oggi nello stesso punto ed è giusto che, insomma, possiamo godere di questa presenza del Signore nella scrittura. Vi ringrazio. Se volete iscrivervi e non l'avete ancora fatto, noi siamo iper contenti, attivate la campanella grigia così avrete tutte le novità. E come dico sempre, ci rivediamo. su Dio vuole. Alla prossima, ciao.